Era marzo del 2020, le strade erano vuote, i negozi chiusi, la gente non usciva più, ma la primavera non sapeva nulla, ed i fiori continuavano a sbocciare e tornavano le rondini. Diventava buio sempre più tardi e la mattina le luci entravano presto dalle finestre socchiuse. Era marzo 2020 ed i ragazzi seguivano le lezioni da casa. Fu l'anno in cui si poteva uscire solo per fare la spesa. Dopo poco chiusero tutto, anche gli uffici. L'esercito iniziava a presidiare le uscite e i confini e la gente si ammalava. Ma la primavera non lo sapeva e le gemme continuavano ad uscire. Era marzo del 2020 e tutti furono messi in quarantena. I nonni, le famiglie ed anche i giovani. E allora la paura diventò reale e le giornate sembravano tutte uguali. Ma la primavera non lo sapeva e le rose tornarono a fiorire. Si riscoprì il piacere di mangiare tutti insieme di scrivere lasciando libera l'immaginazione di leggere volando con la fantasia ci fu chi imparò una nuova lingua chi riprese l'ultimo esame che mancava alla tesi chi capì di amare davvero, separato dalla vita chi smise di scendere a patti con l'ignoranza ci fu chi diventò dottore per aiutare chiunque un domani avesse avuto bisogno fu l'anno in cui si capì l'importanza della salute e degli affetti veri l'anno in cui il mondo sembrò fermarsi ma la primavera non lo sapeva e i fiori lasciarono il posto ai frutti. E poi arrivò il giorno della liberazione. Eravamo davanti alla televisione quando ci venne detto a Red Unificate «l'emergenza è finita» e che il virus aveva perso. E allora uscimmo per strada, con le lacrime agli occhi, senza mascherine e guanti, abbracciando il nostro vicino come fosse nostro fratello. E fu allora che arrivò l'estate, perché la primavera non lo sapeva ed aveva continuato a esserci, nonostante tutto, nonostante il virus la paura la morte perché la primavera non lo sapeva ed insegnò a tutti la forza della vita